tutti ragazzi e ragazze qui il vostro palmerone 98 e bentornati sul mio canale prima di iniziare ragazzi vorrei augurare a tutti voi un felice anno spero che abbiate passato un buon natale mi scuso per il ritardo di questo video che appunto sarebbe dovuto uscire per natale ma in questi giorni sono stato impegnato con altro quindi Comunque, in questo magico periodo dell'anno, cosa che preferisco fare è leggere un buon libro oppure vedere un film natalizio seduto sul mio divano preferito a bere una bella cioccolata calda. Ma oggi vorrei parlarvi di una storia in particolare che incarna perfettamente il Natale e i suoi valori. Si tratta di A Christmas Carol, opera di Charles Dickens composta nel 1843. Un romanzo breve tra i più conosciuti di Dickens e narra la storia del vecchio Benicio Scrooge ricco avaro che odia il Natale, costretto a rivedere, letteralmente, la propria vita la notte della vigilia per ritrovare quei sentimenti, amore, compassione e generosità che ha perso e che sono simboleggiati proprio dal Natale. Ma non voglio soffermarmi molto sull'opera letteraria, bensì vorrei parlare degli adattamenti cinematografici che hanno fatto sua Christmas Carol. Direi che possiamo partire. I primi adattamenti risalgono all'inizio del Novecento e sono cortometraggi muti la cui durata non supera i 15 minuti. Il più antico, Scrooge or Malice Ghost, del 1901 è il primo film che utilizza i didascalie e dura appena 6 minuti. Per il primo lungometraggio bisogna arrivare al 1916 quando viene realizzato The Right to be Happy di cui però non si è a conoscenza di nessuna copia conservata. Altre versioni vengono girate negli anni 20 e 30, e nel 1935 esce Scrooge, primo adattamento sonoro che si discosta dai precedenti, soprattutto per la rappresentazione dei fantasmi, che non vengono quasi mai mostrati come attori, ma quasi solo attraverso voci fuori campo, e per essere l'unica versione in cui il protagonista è interpretato sia da vecchio che da giovane dallo stesso attore, Seymour X. Uno degli adattamenti più famosi è Scrooge, in italiano tradotto lo schiavo dell'oro, non so per quale razza di motivo, del 1951, prodotto in Gran Bretagna. Il protagonista è interpretato da Alastair Sim, che riprende il ruolo del 1971, doppiando il cartone animato prodotto per la televisione e diretto da Richard Williams. A partire dagli anni 80, gli adattamenti di Canto di Natale sono soprattutto versioni animate, ma di questi vorrei che ne parli una persona in particolare che ho voluto invitare oggi a partecipare al video. Mi presento, mi chiamo Alessandro e sono felice di partecipare a questo video con Proverone98. Vi invito a iscrivervi al mio canale che si chiama Alessandro2007. E vorrei parlare di questi eh, film di animazione. Tra questi film di animazione ricordiamo Il eh, canto di Natale di Topolino, registrato nel 1983 dalla Disney, in cui il racconto di Dickens è interpretato dai personaggi Disney questo fu il primo cortometraggio della serie Mickey Mouse prodotto in molto 30 anni inoltre molti personaggi aggiuntivi visti nel film non erano passi al cinema per diversi decenni nel 1992 esce la versione con i Muppet festa in casa Muppet con Michael Kane che interpreta Roger Mentre altri film di animazione escono nel 1994, 1997, 2001 e nel 2006. Nel 2009 esce un nuovo adattamento prodotto dalla Disney e devo dire che rispetto agli altri adattamenti che cucina molto romanzo di cinema di Dickens. I noti e gli spiriti del Natale sono stati rappresentati molto bene. E poi la Rara così finisce il video e invito a mettere tantissimi mi piace a questo nuovissimo video e anche molte visualizzazioni iscrivetevi al mio canale che si chiama Alessandro2007 e vedrete scritto in iscrizione iscrivetevi anche a quello di Romano98 e noi, se il pomerone volete aiutare ci vediamo al prossimo video buone feste! e. E a tanti auguri. Auguri anche da parte mia. E qui vi salutiamo. Ciao. Ciao.